salve e benvenuti a questa breve recensione del fornetto a legna per pizze dada quindi partiamo subito lì eh, c'è la cassettina dove vanno a finire i pellet bruciati e a questa altezza internamente più o meno c'è la camera di combustione che poi vedremo e la fiamma eh, lambisce tutta la parte del superiore del fornetto per poi uscire dal camino quindi adesso accenderemo il fuoco ecco qua in questo caso abbiamo usato delle legna vedete la camera di combustione è molto importante produrre una fiamma bella viva come vedremo in seguito e veniamo alla temperatura della piastra la temperatura ottimale della piastra per una cottura buona della pizza è di circa 240 250 in bocca forno per arrivare nella parte posteriore della piastra a 100 gradi in più quindi 350 circa. Queste, secondo la nostra esperienza, sono le temperature ottimali per questo fornetto. Passiamo ora a questo dettaglio delle piastre. Quella che vedete è un po' biancastra è la piastra originale, che è una pietra, che noi abbiamo sostituito con quella un po' più grigiasta. L'abbiamo sostituita perché quella originale è, secondo noi, troppo sottile e troppo porosa e quindi non riesce a mantenere una temperatura sufficientemente alta per fare una pizza dietro l'altra eh, piuttosto velocemente mentre quella che abbiamo comprato su ebay da un produttore eh, siciliano è molto meglio è il doppio dello spessore 2 cm rispetto a un centimetro di quella originale è una pietra molto più densa e quindi mantiene molto più a lungo il calore e così possiamo fare una pizza dietro l'altra come si fanno nei forni professionali allora un appunto su questo fornetto eh, la pizza va girata costantemente perché appunto la parte posteriore della piastra come abbiamo visto è molto più calda e, e quindi bisogna stare attenti che la parte posteriore non si bruci va mantenuta una fiamma molto alta così che la pizza si possa eh, cuocere bene nella parte superiore e in quella inferiore in modo uniforme come vedete le pizze prodotte sono di una qualità eccellente eh, sono pari alle professionali e se avete un po' di pratica con gli impasti per le pizze eh, vi verranno certamente delle pizze uguali a quelle che trovate nelle pizzerie quindi per riassumere se cambiate la piastra ve lo consiglio vivamente altrimenti non sarei così convinto di consigliare questo fornetto vi ringrazio per la visione e alla prossima.